L'obiettivo della Mission Soil Health and Food è che entro il 2030 almeno il 75% di tutti i suoli in ciascuno Stato membro dell'Unione Europea siano sani o mostrino un miglioramento significativo. La salute del suolo è fondamentale nell'attuazione del Green Deal e della PAC, nonché delle strategie ad essi correlate. Parlo della Farm to Fork, di biodiversity, forestry, zero pollution, climate. Tutto questo serve ad affrontare la grande sfida del suolo. I suoli hanno bisogno della nostra attenzione, anche perché i costi associati al degrado del suolo nell'Unione Europea superano i 50 miliardi di euro all'anno. Tutto questo richiede un significativo sforzo di formazione innanzitutto in tutti gli Stati membri e di innovazione sul campo. Per questo le priorità strategiche di ricerca e innovazione riguardano l'approccio di sistema, l'interdisciplinarietà, la co-costruzione, il rispetto e la valorizzazione delle diversità e specificità dei territori, il supporto sociale, la trasversalità delle iniziative. Dovremo riuscire attraverso il Green New Deal e la futura PAC a far sì che la salute del suolo sia il punto di partenza per trasformare in modo sistemico le catene del valore e i territori. Fondamentali saranno le Living Labs e le Lighthouses, aziende agricole in cui sperimentare e dimostrare soluzioni sostenibili e buone pratiche agricole, monitorando i risultati in campo con il mondo della ricerca e dell'industria a fianco degli agricoltori. Si tratta di riuscire a fare di più con meno. In questa prospettiva i prodotti della bioeconomia dalla terra alla terra possono giocare un ruolo chiave in un sistema di filiere integrate creando ponti proprio tra l'agricoltura, l'industria, la ricerca e le istituzioni. Ma tutto questo non basta perché solo se tutto ciò verrà inserito in una visione strategica di paese potrà garantire che il degrado di un suolo così speciale come quello italiano, si è fermato e viceversa si è rigenerato, aumentando le opportunità per gli agricoltori, per il paese e per la competitività, esportando sistemi virtuosi a livello internazionale.